Riccardo allora c'è un Pietro Di Lorenzo scatenato questa settimana, sì, sì, un Pietro oh, Di Lorenzo che ha fatto i compiti, e li ha fatti bene perché ci ha portato addirittura tre prodotti Uso, da, uso da un analizzare. termine, sì. Pietro is on fire, ha oh, oh, sì, no. sì, visto on che fire siamo e... esatto il clima americano assolutamente. Sì sì ha fatto i compiti, dei bei compiti devo dire la verità, eh, sono come al solito delle chicche utili per, per vari profili di rischio e soprattutto per vari time frame ha condiviso con me insomma, questa mm. scelta ieri e mi è piaciuta devo dire che eh, comunque anche Pietro poi utilizza, e poi ovviamente lascia a lui la parola un approccio dinamico nel senso al, al certificato che ci permette comunque di fare un'education un diversa quindi non solo spiegare quelle che sono le caratteristiche del prodotto in modo statico, ma soprattutto far capire quelli che possono essere gli utilizzi di un prodotto finanziario anche al di fuori da quelli che sono i suoi confini per cui è stato strutturato. No? Quindi non compro e tengo fino a scadenza, ma magari compro e lo negozio eventualmente in maniera più dinamica, sfruttando eventualmente le condizioni di mercato. Sicuramente Pietro da questo punto di vista è un essendo esperto ormai di mercato, è comunque un, un profondo conoscitore insomma, di tanti aspetti. Quindi, insomma, condiv ho condiviso le sue scelte che mi sono piaciute particolarmente. E adesso le commentiamo nello specifico, Pietro, allora con il tuo approccio dinamico, come l'ha definito Riccardo, andiamo a vedere proprio il primo prodotto che è una top bonus su Intesa San Paolo. Sì, sono Quindi. un po' preoccupato, tutti questi complimenti mm. da, da Riccardo non li ho mai ricevuti, ci eh deve essere sì. qualcosa sotto. Ogni tanto vai. devo farteli, dai. Vediamo. Vale <ride> No, allora sì, come diceva correttamente l'idea, quando vai in trasmissione cerchi un po' di uh, pensare alle esigenze di chi ci ascolta. Io ho immaginato tre tipi di investitori: quello di brevissimo, quello di medio termine e quello di lungo termine. Quindi partiamo se vuoi con quelli in brevissimo, quello su intesa, il DE000 HB2 York TC1. Uh, qui la logica si parte dalla scadenza come dicevo che è una scadenza di brevissimo 16 dicembre 2022 è alle porte così come natale e quindi andiamo su un prodotto di brevissima scadenza su intesa san paolo intesa san paolo perché perché ha pubblicato dei risultati a mio modo di vedere molto molto interessanti il titolo si è portato sopra questo livello un po spartiacque di 2 euro quindi è un titolo che secondo me potrebbe proseguire nella direzione che ha preso già da metà ottobre e quindi rialzo. Eh, con questo prodotto però non solo guadagniamo se intesa sale, ma guadagniamo anche se dovesse avere un movimento laterale o un moderato ribasso. la cosa che ci interessa è che il giorno della scadenza il prezzo sia sopra questa barriera che è 1,86,6. Quindi qualora questo scenario si prefigurasse andremo a a prendere un rendimento che all'apparenza sembra basso, il 3%, ma in realtà, eh, considerando il tempo che ci divide alla scadenza, è molto interessante perché annualizzato è superiore al 31%. Quindi è un prodotto interessante perché ha una logica di brevissimo, quindi eh, metà dicembre ha una visione eh, rialzista o moderatamente rialzista su, su intesa e insomma auspico rendimento che sembra basso, ma in realtà. In realtà, insomma, è interessante se lo cioè, analizza. Certo, rispetto poi appunto alla, alla scadenza. Eh, io direi, eh, Riccardo, poi facciamo un commento generico alla fine, di passare al secondo prodotto. Quindi abbiamo detto periodi diversi per esigenze diverse, abbiamo visto appunto il brevissimo termine. Adesso vediamo invece un termine temporale un pochino più lungo con il bonus cap su assicurazioni generali. Esatto, esatto, qui andiamo come scadenza e questo deve essere sempre riferimento il 16 giugno del 2023, quindi immaginiamoci già magari in vacanza e col costume. E il, il tema però, come diceva correttamente Riccardo, è che la scadenza è un riferimento non stativo, nel senso che eh, avendo un mercato secondario i certificati possono essere liquidati in ogni momento di bozza aperta e quindi questo diciamo la, la scadenza di riferimento non come dire che ti obbliga a portarlo fino a quella, a quella data in particolare ho scelto assicurazioni generali che fra l'altro oggi pubblica i risultati perché anche mm -hmm. qui c'è un'inversione un a forza relativa di un titolo che ha, che ha sofferto che ha sofferto nel recente passato è un titolo da cassettisti tendenzialmente anche perché ha delle politiche per auto abbastanza generose che però insomma quando eh, diciamo va sotto alcune soglie tipicamente i 14 euro sono, sono un livello insomma un po spartiacque noto il titolo anche negli anni tende sempre ad appoggiarsi e per ripartire eh, fatalmente anche questa volta è ripartita ai 14 euro adesso sta imboccando una buona strada rialzista la buona nota tecnica è che il, la resistenza chiave a 15,50 è stata superata e quindi mi aspetto diciamo che il peggio è alle spalle per, per generali. Con questo prodotto che cosa andiamo a fare? Andiamo a sposare questo scenario anche moderatamente rialzista, eh, ma anche moderatamente ribassista, perché in questo caso eh, la barriera è abbastanza profonda, addirittura a 13,12 centesimi la peculiarità però di questo prodotto, a differenza del precedente, è che in questo caso la barriera è intraday. Che cosa vuol dire? Che se nel caso precedente d'intesa nel corso della vita del prodotto poteva essere anche perforata senza perdere la possibilità di incassare il bonus, in questo caso, qualora da qui, alla scadenza generale, anche per un secondo, vada sotto 13 e 12 il prodotto perde la sua diciamo, connotazione conservativa, mm -hmm. uh, quindi questo è il rischio maggiore, a fronte di un rischio maggiore chiaramente c'è un rendimento atteso importante che è il 13,96% che è annualizzato intorno al 24%, quindi un prodotto secondo me interessante per chi pensa che come, come dicevo il peggio per generale è alle spalle e quindi si aspetta che il titolo possa galleggiare so sopra i minimi che ha toccato ottobre ecco, eh, Pietro il peggio è alle spalle per quanto riguarda appunto eh, generali, almeno questo insomma, è l'augurio, mi chiedo invece eh, se non sia ancora tutto da vedere il peggio per quanto riguarda Meta Meta sì. che hai scelto, ecco come sottostante questa scelta, io l'ho detto anche insomma Pietro quando ho visto la sua selezione mi ha particolarmente colpito perché abbiamo visto insomma, i risultati eh, delle trimestrali che di certo non sono stati positivi anzi tutt'altro, il piano di maxi licenziamento che eh, è stato dichiarato eh, inevitabile da Zuckerberg il quale si è assunto tutta la responsabilità eh, del fallimento almeno temporaneo del progetto proprio del metaverso e tu mi piazzi invece questo top bonus quanto su meta come ce lo spieghi? Eh. Eh sì. ma sai come ti dicevo prima eh, diciamo nella fase in cui noi eravamo in onda eh, un vecchio investitore diceva eh, che il, si compra quando il sangue scorre per le strade no? che è un po' cruenta come immagine sì, sì. anche eh, così da, da pensare però è un po' così se ci pensi i grandi investitori hanno sempre avuto la capacità di in, diciamo intervenire quando i prezzi sono a sconto e certamente su meta oggettivamente sono molto a sconto rispetto al recente passato qui il tema è il seguente uh, il prodotto ha una scadenza molto più lunga quindi parliamo di ottobre del 2024 mm -hmm. se si pensa come io credo che tipicamente questo scossone che è arrivato su, su meta sia uno scossone che induce come è evidente anche da quello che dicevi, quindi i licenziamenti che sono sempre una cosa brutta no? da sentire, però che se ci pensi tende ad ottimizzare, no? a ottimizzare la gestione aziendale, nel senso che tipicamente spesso i licenziamenti sono presi come una buona notizia, un po' cinicamente dai mercati, e comunque questo indurrà in qualche modo Facebook uh, Meta perdona, a, a avere una, una certa discossa no? e, nella direzione del mercato che ha bocciato i risultati perché effettivamente eh, la strategia di Zagermark è molto spostata sul metaverso e se ci pensi anche il cambio di denominazione della sì, certo. società da Facebook in meta eh, enfatizza ancora, ancora di più quanto si stia facendo una sorta di all-in su, su questo metaverso. Mondo che io credo che da qui al 24 inizi a, che è la data di scadenza del prodotto, quindi ottobre 24, inizi un po' a far capire no, questo potenziale, perché sai, ci sono talmente tanti investimenti fatti dalle più grandi eh, aziende mondiali che mi, mi risulta un po' difficile pensare che sarà un, un grosso scamma no, questo metaverso. Quindi il tema è, è questo, perché è una logica più di, di lungo termine, quindi 24, mm -hmm. prendere questo prodotto a 86% e fra l'altro oggi è anche atteso una bella seduta volatile su, su Meta, in, uh, proprio in virtù delle notizie che dicevi, e ti dà effettivamente un margine interessante, no? perché uh, chiaramente oltre al bonus potenziale di 117,50 lo compri ben sotto la pari. Qui diciamo ti, ti giochi tre carte sostanzialmente in estrema sintesi, la prima è il rimbalzo veloce, qualora Meta dovesse avere un rimazzo velocissimo nelle prossime giorni o addirittura settimane potessi subito liquidare il prodotto e fare un fast profit la seconda è aspettare diciamo, che, il, che magari il valore venga di nuovo riconosciuto al mercato e magari i prezzi tornano sopra questa soglia di 100 dollari e la terza, se effettivamente il mercato risulta ancora un po' diffidente rispetto alle strategie di meta, ci, si dà del tempo al mercato, quindi fino a ottobre del 24 per comprenderne le potenzialità. Eh, è secondo me una strategia intelligente per chi, come me, ha questa visione su Facebook, su Facebook, su Meta, ma preferisce non andare sull'azione diretta, perché chiaramente eh, si deve beccare un sacco di volatilità eh, nei denti e quindi questo prodotto chiaramente ducca, non un po' quella che è la classica volatilità del titolo, però ti consente di mettere una fish su questo tema mm -hmm. nel medio-lungo termine, che per me è del tutto sensato. Ecco, io voglio anche un commento da parte uh, di Riccardo, perché abbiamo visto appunto la view uh, di Pietro sul fatto, ecco, beh, nello specifico appunto di, di Meta, che in realtà potrebbe rialzare uh, la testa da qui al, al 2024 beh chissà quante cose succederanno entro il 17 di ottobre che è la data di scadenza del 2024 sicuramente in questo momento la tecnologia è penalizzata perché con la crisi che c'è con l'inflazione eh, che c'è le famiglie tendono a ridurre le spese a concentrarle sull'essenziale magari la tecnologia appunto scala nel, ecco, frena un po' e scala nelle, nelle priorità un commento ecco, rispetto a le scelte Beh. appunto fatte da <ride> dal nostro Pietro. Beh, sai, con Valentina, ovviamente. In questo caso si parla di ciclicità uh -huh. no? dei, dei, dei settori, comunque ovviamente i settori e quindi di conseguenza i prodotti finanziari hanno un andamento ciclico sulla base di quello che è poi eh, la, la situazione economica. Eh, vediamo ovviamente come hai detto, come hai sottolineato Pocanzi che comunque a causa di un'inflazione molto elevata, quelli che sono i, uh, i, i, le, le stocks, comunque i titoli appartenenti al settore tecnologico al momento stanno comunque frenando un po', però Uh, detto questo ci sono sempre delle alternative come quelle presentate da Pietro per poter fondamentalmente andare a puntare su una determinata azione che ci piace particolarmente sfruttando cosa? Sfruttando comunque dei prodotti alternativi per due motivi. Uno, mantenendo una protezione del capitale, perché questi sono prodotti a capitale condizionatamente protetto fino a quando il sottostante non va a infrangere la barriera. E due, fondamentalmente aspetto da tenere in considerazione il fatto che questi siano, sono prodotti che vengono acquistati e negoziati direttamente in euro in quanto l'emittente in fase di emissione del prodotto ci aggiunge un'opzione che è l'opzione quanto? Che vanno a ad anestetizzare l'effetto cambio uh -huh. quindi secondo me per chi comunque um, ha una view uh, di uh, potenziale lateralità eh, o comunque di moderato rialzo sul sottostante potrebbe comunque anche andare a considerare questo, questi prodotti questo prodotto su Metano nello specifico perché comunque ha del potenziale la maturità è un po' lunga in realtà però come abbiamo detto in precedenza non è un prodotto puramente da cassettista questo è un prodotto da gestione dinamica quindi eh, insomma dovrebbe essere consultato dall'investitore che aspetta eventualmente un potenziale di basso del sottostante per liquidare la posizione insomma non appena o comunque quando ritiene utile ricordiamo che comunque sono prodotti quotati su sedex o su euro tlx dove noi in qualità di emittente agiamo anche come market maker quindi come liquidity provider quindi può essere liquidato in qualsiasi momento Chiaro. le scelte ho detto inizio trasmissione mi sono piaciute per i vari motivi ovviamente in questo momento forse un po meno in questo momento rispetto alle scorse settimane ma magari i prodotti a barriera continua come in bonus cap sono un, po sono un po' rischiosi quindi attenzione quando andate a considerare un prodotto del genere perché le cioè aumentate ovviamente la categoria e la classe di rischio proprio perché la barriera può essere infranta in eh, qualsiasi momento per il resto insomma, appoggio appieno le, le scelte di Pietro Benissimo, allora ecco le, le scelte di Pietro che appunto sono state numerose e variegate, eh, selezionate insomma... Con, con cura e volevo chiederti invece da parte tua riccardo se hai proprio un prodotto così da presentarci all'impronto sì, all ecco, esatto. che, che ti ha particolarmente colpito in questa, in questo studio de, della mattinata uh, sì allora noi abbiamo sentito parlare eh, molto spesso del settore lusso soprattutto nelle, sì. ultime, nelle, ultime, nelle ultime giornate e anche abbiamo sentito parlare molto spesso anche di tesla nel senso tesla insomma eh, insomma, eh, si sente parlare per tanti motivi, uno eh, dei, dei principali è fondamentalmente Elon Musk, eh sì. no? quindi insomma <ride> diciamo che Tesla ha tante caratteristiche in qualità di, di, di, di società innovativa, Quant'altro. però Elon Musk insomma diciamo un po' il driver di tutto, quindi sono andato a pescare Chiamiamolo così all'interno del mare di certificati mm. perché ce ne sono veramente tantissimi. Una recentissima emissione che è un Cash Collect Worst Off. Non te l'ho condiviso, condiviso in precedenza, ma ti do il codice ISIN. Se abbiamo la possibilità di eh, insomma guardarlo insieme, mm. in modo da ricercarlo insieme. Quindi insomma, ripercorriamo un attimo molto, eh, eh, diciamo in, mo in modo molto sintetico, molto veloce come si fa. Anche così facciamo un po' di education sul sito investimentiunicredit.it eh, così gli amici che magari si connettono per la prima volta riescono comunque a seguirci eh, io chiedo di cercarlo anche a Pietro perché sai comunque se qualcosa non funzionasse sul mio computer magari lo può condividere lo condivide anche Pietro. lui okay. ok. allora codice ISIN si mette nella parte in alto a destra del nostro sito quindi lo ricordiamo a tutti molto semplice DE000 HC, quindi Hotel Como 1C 541. Ecco, vediamo un secondo se riusciamo. Benissimo, allora io non ci sono riuscita. Aspetta. Ci riesce Pietro? Sì, ci riesce Pietro. Sì, allora ripetimi Riccardo, D. D è 000. Hotel Como. Hotel Como. 1. C di Como. C. 5, 4, 1. 5, 4, 1. Vediamo se... Eccolo qua eh, che ce l'ho fatta anch'io. Va insomma, se, se ce la fa la conduttrice alla fine. Eh, è il bello della diretta bisogna, sì. bisogna trovare sempre qualche inghippo. Eh no? beh, diciamo eh così, che, insomma, e io non me l'aspetto, questo è così una, un esame al volo che eh, ormai stiamo parlando da tanto tempo. Ormai, ormai, esatto. E quindi, giustamente, dalla, dalla teoria alla pratica ho fatto anche io il salto. Ti manca beh. solo il click finale il per click comprarlo. Sì, Poi eh. vediamo se ti piace più un prodotto di quelli che presento io o di quelli che presenta a piedi allora, scherzi a parte: Cash Collect Worst Off su uh, Ferrari, Porsche e Tesla, sì. per, eh, eh, diciamo un prodotto completamente diverso rispetto a quelli di cui ha parlato Pietro in precedenza. Intanto si acquista a 98,20, quindi si acquista sotto la pari. È un prodotto che in questo caso punta sul rendimento cedolare: rendimento cedolare viene pagato quindi rendimento piuttosto che rendimento parliamo di coupon uh -huh. eh, che viene pagato mensilmente ed è pari ad 1,50 euro mensile se tutti i sottostanti alle date di rilevazione che sono dati di rilevazione mensili si trovano al di sopra di quello che è il loro valore barriera che possa posta al 60% del fixing iniziale allora eh, al momento tutti i sottostanti o meglio i due sottostanti su tre che sono Ferrari e Porsche si trovano impostati positivamente, quindi al di sopra del fixing iniziale, mentre Tesla ha una variazione negativa del 15,61. Chi dovrebbe utilizzare un prodotto del genere chi ha una view comunque positiva sul settore auto e comunque lusso? Perché è un mix questo: auto uh -huh. e lusso con una maturity 2025 quindi con l'obiettivo o di portarlo a scadenza e comunque pianificare un ingresso cedolare costante oppure puntare all'autocall da parte dell'emittente l'emittente lo richiamerà a determinate date specifiche se tutti i sottostanti si troveranno al di sopra del loro livello di soglia di rimborso in caso di rimborso Valentina eh, ricordiamo che il, il, il, il, il sottoscrittore quindi l'acquirente del certificato non perde nulla in quanto l'emittente va a rimborsare il valore nominale più la cedola del mese in corso o le eventuali cedole non pagate in precedenza, non perde nulla ovviamente se l'ha acquistato sotto la pari, uh -huh. se l'ha acquistato sopra la pari ovviamente il delta sarà negativo, noi ricordiamo che il nominale che rimborsiamo è sempre 100 quindi in questo caso se io l'ho acquistato a 98,20 e l'emittente mi rimborsa 100, avrò un incasserò la cedola più avrò un delta di prezzo tra 198 e 20, quindi 1,80 euro di differenza. Questa insomma è la, è la tua scelta. no sta facendo una, una riflessione che tu hai detto, sì. eh, Mercato, quello del, del lusso e dell'auto, perché so che qua diciamo c'è una tendenza anche quasi opposta perché da un lato il mercato del lusso comunque tiene regge in controtendenza certo. rispetto a, al, al resto insomma della, della situazione economica però c'è anche il punto di domanda dell'automotive con tutta la questione dei microchip e delle materie esatto. prime quindi ecco quello forse è più il, il margine di rischio sì sì mm -hmm. sì sì assolutamente sì beh in questo caso diciamo più siamo più sul lusso che sull'auto nel sì, senso sì, la, beh, la puro certo. sangue ormai eh, se ne parla sui giornali insomma, ha, ha, ormai ha eh, superato quelle che sono insomma, cioè una ci sono delle liste d'attesa molto lunghe Ferrari credo abbia dato dei conti se non ero comunque dei conti, eh, dei conti comunque interessanti e positivi uh -huh. quindi diciamo qui andiamo ad abbracciare due mondi è. se è vero che è. il mondo dell'auto fondamentalmente al momento è un po' in difficoltà e lo parla, ne, ne, ne parla i numeri Dall'altro punto di vista, comunque, il lusso continua a reggere, continua a tenere molto. Vero, meno. vero. Diciamo che ne andiamo ad abbracciare tre, il, il mercato dell'auto, il mercato del lusso e poi Elon Musk che secondo me che a fa esattamente <ride> un, un, un pianeta a sé. Va bene, un commento anche finale da parte di Pietro. E ho visto Riccardo molto ferrato sulla lista d'attesa e l'ha avuto sangue, non sapere a che punto era lui. Sì, eh, sai beh, è, Pietro, è nel, è nella, nei sogni, è nella nei top sogni. ten della, della lista. Secondo me già ce l'ha in garage, perché ha appenzionato. No, eh, no, il commento è che certamente è un prodotto adeguato a chi, anzitutto, ha quella visione di cui parlava Riccardo, ma anche... Un'esigenza, secondo me, molto sentita in questa fase di mercato è quella di una rendita periodica. Nel senso che l'investimento, soprattutto in fasi come quella attuale, il capitale, quando produce delle rendite periodiche potenziali, come questo, questa cedolina che mensilmente eh, potrebbe essere staccata, certamente fa, fa, insomma, fa sorridere di più e, e segue un po' le logiche dell'investitore italiano che è tipicamente è affezionato, no? alle cedole periodiche uh -huh. e, e quindi potrebbe essere un prodotto adeguato anche a questa esigenza finanziaria ergo avere dal proprio capitale delle rendite periodiche che magari uno può anche non reinvestire sul mercato e spenderle diciamo, per, per mantenere magari un adeguato tenore di vita.